Piero Angela ci ha lasciati il 13 agosto del 2022, al momento della pubblicazione di questo video è passato quasi un mese esatto e credo sia necessario per me ricordarlo e ringraziarlo per tutto il suo lavoro e per la passione che ha sempre trasmesso. Veniamo al nostro argomento. Prima di tutto, che cos'è il miele? Il miele è un alimento derivato dal nettare dei fiori che viene elaborato da vari insetti. Quello più comune e che più spesso mangiamo è derivato dalle api, della specie api smellifera meglio noto appunto come ape da miele questi insetti producono miele perché lo utilizzano come nutrimento di riserva e viene conservato nei nidi esistono decine di tipi diversi di miele a seconda di quale sia la pianta da cui proviene il nettare addirittura ne esistono di tossici ma non sono presenti in italia la conservazione del prodotto è piuttosto stabile anche se temperatura fermentazione umidità col tempo possono rovinarlo quindi non è vero che non va mai a male Vediamo da cosa è composto il miele. Per farlo mi affiderò alle tabelle nutrizionali dell'Istituto Europeo di Oncologia, dove si può leggere che in 100 g di miele troviamo 18 g d'acqua, 0,6 g di proteine, 0 g di grassi e 80,3 g di carboidrati, tutti zuccheri semplici, per un totale di 304 kcal ora andando a pesare questi componenti si arriva a 98,9 grammi per arrivare a 100 dobbiamo aggiungere ancora un po di minerali vitamine e altri composti che quindi nel complesso pesano 1,1 grammi questo punto è importante voglio ribadirlo l'insieme complessivo di vitamine e minerali contenuti nel miele rappresenta un centesimo del suo peso quanti sono 100 grammi di miele? Immagino che tutti abbiate in mente un vasetto di miele e grossolanamente vi potete fare un'idea di quanti cucchiaini servono per arrivare a una tale quantità. Ecco, presa quella quantità, un solo grammo è rappresentato dall'insieme di tutti i minerali e vitamine. Immaginate quanti possano essercene in un singolo cucchiaino. Quanto è grande un centesimo di cucchiaino? Quindi siamo arrivati al primo luogo comune, quello che vorrebbe il miele ricchissimo di minerali e vitamine e come abbiamo visto non è affatto vero. Tanto per dare dei numeri, il potassio è il minerale più abbondante nel miele, ma per arrivare al fabbisogno quotidiano dovremmo assumerne 7 kg e mezzo circa. Andrebbe meglio se considerassimo lo zinco, in quel caso ne servirebbe solo 1 kg e 300 grammi. Sostanzialmente il miele è acqua e zucchero, con poca acqua. Ma magari contiene anche altre molecole, oltre le vitamine e minerali, che possono far bene, no? Ad esempio, se parliamo di verdure, è relativamente poco importante il loro rapporto calorico, ma ci si concentra di più sugli antiossidanti, sulle fibre e su tutte le molecole bioattive che, con che contengono. Vale la stessa cosa per il miele? Prendiamo ad esempio il primo effetto che rimbalza nei social, l'effetto antibatterico. Esistono molti motivi razionali per pensare che il miele possa essere un buon composto antibatterico e magari anche antifungino e antipirale. Nella sua composizione troviamo infatti alcune molecole interessanti come il perossido di idrogeno, ovvero l'acqua ossigenata, l'acido caffeico, molti antiossidanti come la quercetina. Inoltre l'alta concentrazione di zuccheri fa sì che l'ambiente dei batteri venga disidratato rendendo più difficile una loro replicazione limitando la ricerca alle revisioni sistematiche ovvero a quegli studi in cui si fa il punto della situazione in maniera matematica e rigorosa si trova una revisione sistematica in cui il miele dimostra effettivamente effetti positivi sulle infezioni periodontali di questo e di tutti gli altri studi che ci darò, trovate il link in descrizione un'altra revisione sistematica prende in considerazione le lesioni da herpes sulla pelle e prova a valutare l'effetto di propoli e miele su di esse. I risultati sono buoni, effettivamente i prodotti dell'alveare hanno effetti positivi su questo tipo di lesioni, addirittura migliori rispetto a quelli dati dalla ciclovir. Effetti positivi ci sono anche nel trattamento di ferite generiche, eh, dove si nota una, ric una ricrescita della pelle più veloce. Purtroppo esistono molti studi in questo ambito, ma ancora poche revisioni sistematiche che, ribadisco, permettono di mettere un punto fermo nella conoscenza scientifica. Quindi, pur essendo promettente, la questione va ancora studiata. Passando ad altri ambiti, esiste una revisione sistematica che cerca di capire se il miele ha un effetto ipocolesterolemizzante, ovvero se abbassa il colesterolo del sangue. Purtroppo in questo caso il miele fallisce nell'obiettivo e non riesce a dare un supporto positivo. Un problema simile a quello visto prima con le ferite è quello delle mucositi dei pazienti oncologici causate dalle terapie. E anche in questo caso il miele sembra essere efficace nel migliorare la situazione sia per applicazione topica sia per via sistemica. Non sembra essere invece un rimedio efficace contro la tosse come invece viene usato spesso nei nostri rimedi della nonna, anche se un po' di sollievo sembra comunque darlo. Finora abbiamo visto che il miele può essere utile in alcuni casi, ma esistono anche effetti avversi. Alle dosi normali una persona sana non ha grossi problemi, ma in alcune condizioni bisogna stare attenti. Come ho detto, il miele è formato principalmente da zucchero, alza la glicemia e questo per un diabetico è importante. In generale mangiare troppo miele è controproducente come mangiare una qualsiasi fonte di zucchero, indipendentemente dagli effetti benefici ricercati. Inoltre, come ho detto prima, non è vero che il miele non va male, anzi può essere anche portatore di un batterio molto pericoloso che causa il botulismo. Nella maggior parte delle volte questo è un problema soprattutto per i bambini, per questo si consiglia di non dare miele ai minori di un anno d'età. Inoltre esiste anche il miele tossico perché deriva da piante tossiche, ma come detto non è un problema italiano per fortuna. Il problema più grande, secondo me, è quello di immaginare il miele come un alimento sacro, miracoloso, che possa guarire qualsiasi cosa se vogliamo metterlo sulla ferita magari di un herpes nessun problema ma se vogliamo curare qualcosa di più grave allora diventa pericoloso perché può ritardare cure valide ed efficaci peggiorando la situazione. Il miele è un alimento composto principalmente da zuccheri con nessuna capacità di dare minerali e vitamine in quantità apprezzabili. Ha alcuni effetti benefici per alcuni piccoli problemi di salute ma non va inteso come alimento miracoloso di certo quando si dicono cose come aumenta il metabolismo oppure disintossica si stanno dicendo stupidaggini quindi in conclusione consumiamo il miele soprattutto perché ci piace senza pensare al fatto che ci stiamo curando con esso e trattiamolo come un dolcificante al pari dello zucchero perché è fondamentalmente quello bene questo è tutto se avete dubbi o domande non esitate a scrivermi qui sotto rispondo volentieri